Quant pis masha la vera e l'ho fatta anche scomparire attraverso una parola che praticamente voi dite e praticamente lei scompare ed è buonissima questa parola perché se la incontrate potete farla anche voi di scomparire ma soprattutto per annullare qualsiasi maledizione iscrivetevi ora al canale e lasciate like adesso direi di andare su Instagram a videochiamare Masha vediamo se funziona ragazzi mi ha scritto Masha e guardate anche che faccia brutta che ha e le ha detto prima devi cliccare questo pulsante che cosa vuol dire questa cosa che cosa vuol dire va bene dai clicchiamo mi mandato su questo canale e qua mi dice top 5 persone piccole viste avvistate. Allora eh, che posto Ma, ma raga, ma c'è qualcuno con la torcia che sta facendo così? Cosa stanno illuminando io non capisco. Ho messo anche la musica, ma ho paura che mi dia il copyright. Cos'è quella cosa? Cos'è quella cosa? Mm, iscrivetevi al canale per avere la protezione da queste maledizioni. Ah, ah, no, ti prego, no, no, no, no, no. Ma questa non è una persona piccola, questo è un bambino. Era? Ma ragazzi forse è, è stata avvistata anche Masha magari allora Oh mio Dio Ma avete visto? Ma letteralmente c'è anche l'ombra sul pavimento. Ma sarà vera questa cosa? Ma queste cose sono vere oppure no? No, devo capire perché questa cosa mi, mi fa impazzire. Guardate, cosa sono tutte quelle cose piccole? Oh mio Dio! Ma perché Masha mi ha mandato queste cose? Raga, non ha senso! Aspettate, devo capire meglio. Magari è stata anche avvistata a lei fra tutte queste cose. Ma che può essere, No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Iscrivetevi al canale per annullare qualsiasi maledizione, iscrivetevi a questo canale per annullare qualsiasi maledizione Guardate, letteralmente, è, cioè è una cosa piccola, è una cosa piccola E poi perché lo stavo osservando, cioè queste cose tipo ti spiano, no? Ma perché ti spiano? Ma cos'è? Oddio È un gnomo è una, è una cosa... Guardate, ovviamente tipo la ragazza o la bambina non so cosa fosse... Però si è spaventata perché c'era un gnomo E stava giocando. Tipo stava lanciando la pallina Guarda, sì, perché era uscito dalla... No, assurda questa cosa Quella forse è Masha Quella è forse Masha Quella è forse Masha Ha fatto anche... I oh mio Dio No, no, no, no, no Perché mi ha mandato questo video Masha Perché Masha mi ha mandato questo dannato video Accidenti io non voglio essere ucciso da lei E non voglio vedervi Una creatura così piccola in casa mia E nemmeno voi non vorreste immagino Scappa Ok, il, il, Questo è il secondo Ci, ci sarà l'ultimo No raga ma Non è normale no, Queste cose non sono normali Ma che caspita sono queste piccole creature Guardatele ma che caspita so Io non ne ho mai vista una Che caspita è non esiste alcuna, eh, alc alc alcun niente che le descriva Io non le ho mai viste da nessuna parte Nemmeno nei libri ci sono scritte Non, non sono state chiamate come animaletti c Cosa fanno in casa? Poi magari ci si, si nascondono davvero in casa nostra, capite? Cioè io spero di no Infatti adesso andrò a controllare tutti gli angoli della mia casa Per capire se c'è uno di questi mostri chat O magari Masha addirittura Forse è questo, per questo è che ci ha mandato il video questo è un antistress, raga, se state vedendo che sto leggendo qualcosa in mano, perché ho paurissima. Eccolo! Sembra quasi un pinguino, se permettete. Ce ne sono due addirittura di quei cosi. No! E questo è il bonus video. Allora, raga, io non ve lo faccio vedere, perché questo schifoso del video che, che ha fatto il video... Ha messo un jumpscare Che è tipo una di quelle cose che fa urla E fa ah e ti spaventa apposta Ok allora gli scrivo Ok le ho scritto Masha perché mi hai mandato questo video giustamente Lei ha scritto perché io viaggio di casa in casa Ma tu non sai quando io sono in casa tua E, e io qua ho detto Ah quindi pensi di farmi paura Beh ti sbagli ovviamente Però lei dice Allora facciamo la videochiamata Così vediamo se sei ancora così coraggioso Come quando scrivi In effetti ha ragione Ho molta paura Io non sono per niente coraggioso Coraggioso. però devo fare la videochiamata con lei assolutamente perché dobbiamo vedere se sibilo funziona no mascia <susurra> ti ripeto non sei la vera mascia tu la, la vera mascia non sarebbe mai così tu sei un'entità cattiva vero Tonis, non ci vuole un genio per capire che io sono l'entità cattiva il orso invece è l'antica buona. e cerca sempre di uccidermi purtroppo ma mi sa che ho vinto io perché lui non c'è con me Masha che cosa hai fatto ad Orso? Possiamo dire che l'ho conciato per le peste <ride> ok non voglio sapere più niente Masha io ho sentito delle voci in giro che tu saresti vulnerabile ad un qualcosa E te, che cosa stai dicendo, Tunis? Io non so come radia e niente Perché dovresti mai pensare no. Eh, Masha, eh, sai com'è, lo penso perché adesso ti sei molto arrabbiata Quindi vuol dire che effettivamente è così Smettila, se no, altrimenti arrivo da te, ti uccido, ti mangio Masha, stai calma Hai capito, brutto stifoso, smettila, oppure ti faccio fuori Ok, è diventata incontrollabile. Um... Sibilo! Oh! Si è spenta. Ragazzi, si è, spe si, si, si è spenta la videochiamata. È scomparsa. Oh mio Dio. Allora, iscrivetevi a questo canale per vedere altre possibilità di difendersi dai mostri. E soprattutto, per annullare qualsiasi maledizione della mascia cattiva, dell'entità cattiva. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale. Lasciate like e scrivete nei commenti. Annullo qualsiasi maledizione. Mannaggia! Attenzione, accenditi. Allora ragazzi, c'è un rituale da fare però per questo. È importante cercare di fare il rituale. Voi non fate assolutamente quello che sto per fare io, mi raccomando, è importante... È nel senso, allora praticamente io quello che devo fare adesso è sempre accendere la mia candela maledetta perché praticamente questa candela riesce ad evocare tutti quanti. Oh, ho rotto il coso. E eh, questo. Ok, allora praticamente qui... Io accendo la candelina, ok? Incenditi, brutta stupida Stupida, stupida, stupida No, ho spento stupida Ah, rifaccio di nuovo perché ho spento per sbaglio tutto quanto Ma invece, incentiti. Ok, perfetto Ma ah, praticamente adesso quello che devo fare io è accendere la candelina mm, È pericoloso, è pericoloso fare queste cose Ah, vedete, questa questa è la candela, allora, molto bella Io questa candela però la devo utilizzare vicino allo specchio Perché praticamente allo specchio Cosa succede? Succede che praticamente arrivano le entità dall'altra dimensione Adesso io direi di andare a prendere la candela E praticamente sentire le energie Dobbiamo stare attenti perché questa cosa è pericolosa Vedete questa candela? E praticamente per poter evocare Masha Dovete prima di tutto stare al buio, mi vedete, ciao sono proprio io Ricordate che questo è molto pericoloso. Masha può essere sicuramente tolta con la parola Sibilo. Ma se la evocate potrebbero succedere tante cose brutte. Infatti non fatelo anche perché cioè, è pericoloso. Per poterla evocare basta dire tre volte Masha davanti allo specchio. Masha. Masha. Masha Ogni volta che succede che mi si spegne la candela Quando vengono evocate queste entità Mi prendo degli infarti Ho molta paura io Allora adesso però devo immediatamente portare questa candela via Perché questa candela può sprigionare Delle energie malefiche Se è lasciata qui Ho pauraissima! Ora però direi di uscire fuori Andiamo Di nuovo è successo di nuovo No no no raga io mi sto, mi sto spaventando molto <ride> Avete sentito questo rumore Di cosa cos'è stato? Cos'è stato? Tornate indietro per vederlo. Allora, sta succedendo sempre tantissime cose. Allora, effettivamente c'è qualcosa qui. Ragazzi, cioè, si stanno sentendo rumori. Non veniteci perché è anche pericoloso. Perché ci possono essere gente avvistabile. Allora, io direi di fare una cosa. Oh, ho visto qualcosa. Quella è Masha, oh mio Dio! Masha, Sibilo!